Quella storia, come che non ricordo una parola. Eppure Aria. Mi ricorderei se fosse tuo, e invece credi non lo so Ed io mi ricorderei se fosse schiuma Mi ricorderei se fosse aria E che cominciava con un fischio e poi mi diva te. Del... mettere uno sbaglio, andare fino in fondo, che appena tocchi il vino si muore, però mi ricorderei se fosse vino. se fosse